ciao in questo video parleremo a che ora è meglio mangiare per perdere peso questo metodo si chiama il digiuno intermittente consiste nel rimanere a digiuno per tante ore e questo ha lo scopo di risolvere il fattore noto come insulino resistenza questo è quando i livelli di zucchero sono eccessivi e non svolge la sua funzione correttamente e quindi con la presenza di insulina alta non perderete peso se hai la pancia grande questo è dovuto all'insulina troppo alta e per affrontare questo ci serve il digiuno intermittente quindi se si pratica il digiuno intermittente mangerete 3 2 o addirittura una volta al giorno non preoccuparti per la tua massa muscolare non la perderai il digiuno intermittente protegge le proteine e la massa muscolare in realtà è un buon modo per aumentare i livelli di testosterone e l'ormone della crescita Entrambi questi ormoni aiutano a bruciare i grassi e aumentare la massa muscolare. All'inizio avrai fatica a mangiare solo due volte al giorno, dovrai iniziare da tre pasti, ma l'obiettivo è passare a due pasti al giorno, se l'obiettivo è perdere peso seriamente. Comunque se hai la resistenza all'insulina sarà difficile per te rimanere tanto tempo senza cibo a causa dell'alto livello di zuccheri nel sangue. Tuttavia dovrai impegnarti e adesso ti dico il perché. Per questa cosa potranno servire due settimane o addirittura un mese intero, quindi meglio iniziare con tre pasti al giorno. Idealmente il primo pasto sarà a pranzo alle 13 di pomeriggio e il prossimo alle 19. Il primo pasto deve essere abbastanza abbondante, non solamente uno spuntino. Una buona porzione di proteine, verdure e grassi sani. Non serve cibo senza grassi, questo farà solo i danni hai bisogno di tante grassi per rimanere a lungo senza cibo tra questi due pasti se questa volta non riesci a resistere allora non hai mangiato abbastanza grassi Va bene se entro le 5 hai una leggera sensazione di fame ma se la fame è insopportabile, se hai problemi con i livelli di zucchero, devi tornare a tre pasti al giorno, vuol dire che è troppo presto per fare questo passaggio. Di conseguenza sentirai che il gonfiore addominale è notevolmente diminuito, sentirai che la pancia si sta restringendo perché stai bruciando grassi, questo è il modo migliore per sbarazzarsi dalla pancia. Ciò è essenzialmente dovuto al fatto che ripristiniamo i livelli dell'insulina e la sera mangia la stessa cosa, proteine, verdure, grassi, dovrai sentirti sazio e resistere d'ora in poi, tutta la notte, fino al mattino ed ecco il punto, potresti essere preoccupato di avere fame ma non succederà. Il corpo medio ha grandi riserve e sto parlando della conservazione del grasso come cibo. Cioè, infatti, usi il grasso accumulato come cibo durante questo periodo. Il compito è imparare a cambiare quando mangi bruciando le calorie ricevute dal cibo e quando non mangi usi il grasso che è già nel tuo corpo. L'insulina è responsabile di questo passaggio e una volta risolto il problema sarà più facile da fare ma ci vorrà del tempo prima che diventi normale. Secondo me la parte più difficile di tutto questo è nel digiuno intermittente, le persone sono abituate a spuntini veloci ad esempio quando tornano a casa, quindi la parte più difficile è rinunciare all'abitudine di mangiare così spesso, la chiave è smettere di mangiare spesso. Ti fa anche risparmiare un sacco di soldi perché non hai bisogno di così tanto cibo, anche questo è un vantaggio, inoltre sentirai il miglioramento del benessere dell'attività mentale, farai fronte ai problemi causati dalla resistenza all'insulina. Cioè, dovresti iniziare con tre pasti al giorno senza spuntini, quindi passare a due pasti al giorno, e dopo aver raggiunto l'obiettivo rimarrai con due pasti al giorno o torna a tre pasti al giorno. Dipende da vari fattori, ad esempio, se sei giovane, probabilmente devi mangiare tre volte, anche in caso di allenamenti estenuanti, ma molti fanno esercizio, mangiano due volte al giorno e si sentono benissimo. E avviando il processo di combustione di grassi difficilmente tornerai a usare lo zucchero come energia a proposito bruciare grassi o chetosi è la fonte originale di energia su cui il corpo lavora da tempo immemorabile è solo di recente che le persone sono passate allo zucchero come principale energia per il corpo solo cento anni fa quindi è naturale per il corpo bruciare grassi, il corpo ama bruciare grassi. Il digiuno intermittente è progettato per insegnare questo al nostro corpo. Quindi, 13 di pomeriggio e 19 di sera, provalo e lascia i tuoi commenti.